Questo gioco si chiama Minecraft Risavuto, è composto da due parole inglesi, mine, che significa scavare, e craft. Craft c'è già abbastanza, mine, uh, un pochino no. È capitato a tutti di andare nelle caverne e desiderare nuovi minerali o magari caverne migliori. E eh, Queste caverne sono state così per dieci anni, con eh, pochissime modifiche e con l'aggiunta di pochissime cose. Ma con il Minecon o Minecraft Live, per i motivi che non si possono dire. 2020 finalmente hanno annunciato Cave and Cliff Update. Con la bellezza di. 59.000 passavoti su Minecraft Feedback. Quindi la 1.17 sarà l'aggiornamento delle caverne e attraverso il Biome Vote dell'anno scorso sarà anche l'aggiornamento delle montagne. Quindi partiamo col vedere il video in cui Lady Agnes annuncia il Cave and Cliff Update. Hi Agnes and Brandon. Hi. Hello. Let's do this. So, okay. The next update is the update that sappiamo know that so many of you and well, so many of us as well has been for such a long time. It's the Caves and Cliffs update. Ovviamente, ecco qua il nostro fantastico Caves and Cliffs update. Sono Felicissimo! Quindi il Minecraft Live 2020 si è tenuto esattamente il 3 ottobre Io questo video lo pubblico il 7 ottobre Quindi si è tenuto per voi quattro giorni fa E hanno aggiunto un sacco di cose davvero fantastiche Quindi partiamo direttamente con le prime cose Il primo bioma che loro mostrano sono le Lush Caves Ecco, da notare fin dall'inizio questo albero di azalea in questo bioma aggiungono esattamente queste cose qui che sto mostrando adesso fanno mostrare adesso ovvero le glow berries che sarebbero le bacchie luminose quindi un nuovo frutto e aggiungono anche spore blossom che sarebbe una pianta eh, che emette quando aperta emette particelle quindi crea molti effetti particellari molto particolari oltre all'albero di azalea aggiungono anche due tipologie di cespuglio che è da notare che hanno un modello tridimensionale si aggiungono le drip leaf plant queste drip leaf plant sono molto particolari su queste drip leaf plant infatti si potrà camminare sopra, ma quando, ci... quando staremo troppo tempo sopra di essa, inizieranno a piegarsi fino a buttarci giù. Esatto. Ci potevano mai lasciare senza una nuova generazione, infatti hanno cambiato completamente la generazione di queste caverne. Ma la cosa particolare da notare è che ci sono veri e propri mari. Sotto queste caverne, dentro queste caverne, ciò significa che la generazione dei, dei mari non è più solamente a livello 63, ovvero a livello dell'acqua, ma è anche sotto. Collegando questi diversi laghi si possono creare dei fiumi interni sotto, dentro le grotte, e si possono creare enormi cascate. Viene aggiunto dripstone Stone che è un bioma, drip, goc gocce, gocciolante, quindi comunque... Il bioma de... che letteralmente tradotto diventa grotte del go... gocciolamento, infatti ci saranno le stallattiti che cadranno a terra e si romperanno, e pot... mentre le stallagmiti ti faranno danno quando ci cadrai sopra. Inoltre, sempre per quanto riguarda le stallattiti, attraverso queste gocce che cadono si potrà riempire il calderone formando una nuova fonte d'acqua infinita. C'è il Deep Dark, un terzo bioma che ci ha, di cui ci hanno parlato, ma ci hanno fatto mostrare una particolarità. Come viene descritto da Agnes, da Lady Agnes, questo mostro che viene aggiunto all'interno di questo bioma è molto spaventoso. E infatti, come sta dicendo adesso uno degli sviluppatori di cui non so mai il nome, però va bene. Può rendere Minecraft anche spaventoso da un certo punto di vista. Quindi, ecco il nuovo bioma e anche il nuovo mob, ovvero il Varden. Questo blocco è lo School Sensor. Questo blocco qui è lo School Sensor, ovvero un blocco che percepisce le. Ehm, che, ovvero un blocco che percepisce le vibrazioni di un blocco Come si può notare, il giocatore, lanciando la palla in neve, trasmette le vibrazioni al Warden, il quale andrà dalle vibrazioni, infatti questo mob è cieco, e come lo school, eh, lo school sensor, lui attraverso le sue antenne che tiene sulla testa percepirà le vibrazioni. oltre al fatto che gli ha fatto 7 cuori di danno con un colpo full, ricordiamo con armatura full nederite si può notare anche la sua resistenza infatti nonostante gli innumerevoli colpi che, a a lui, che gli sono stati inflitti non è morto, quindi è un uh, nemico molto temibile ma la caratteristica che giustifica la sua forza appunto che può essere ignorato tranquillamente e alla fine basta shiftare in modo tale da evitare tutti i rumori. La Skull Sensor, che è il blocco che percepisce le vibrazioni, può essere utilizzato con la Redstone. Infatti, come abbiamo visto, se ci piazziamo, una, se ci piazziamo qualcosa accanto... Riceverà le vibrazioni Se facciamo dei passi riceverà le vibrazioni Quindi in ogni caso attraverso queste vibrazioni lui potrà attivare un segnale di redstone Questa cosa introduce la redstone wireless Sempre a tema mob troviamo l'azolot, che, sa che sarebbe nel... Che è un animale che esiste veramente ed è un anfibio in via di estinzione: a pericolo di estinzione molto elevato e si può mettere in un secchio. Si potrà temare con dei pesci e ci seguirà in mare e ci potrà aiutare a combattere. In un cave update possono non esserci nuovi minerali? La risposta è: no, ovvero ci sono. Infatti, aggiungono due nuovi minerali. Il primo minerale è una gemma, parliamo dell'ametista. Come possiamo vedere c'è un geode di ametista. Questo geode è composto da blocchi che non si possono rompere. E inoltre questi blocchi non possono essere ottenuti in sopravvivenza, ma al loro interno cresceranno dei cristalli, si, si potranno trovare dei cristalli di ametista che potranno essere raccolti. Sono proprio questi cristalli che ci daranno la possibilità di craftare il telescopio Per fare il telescopio ovviamente serve un altro minerale O non si crafta solo con l'ametista Per questo giustifichiamo l'aggiunta del rame, il copper Esattamente, viene aggiunto il rame, aggiunto in 10 milioni di mod E finalmente aggiunto anche in vanilla Proprio come... Nella realtà l'esempio classico è la Statua della Libertà Il, uh, il rame viene, si ossida Il quale diventa dopo giorni verde Questo giustifica il passaggio del tempo in Minecraft Ma non è solo questa la cosa Infatti per ossidarsi serviranno almeno 16 giorni, che sono circa 5 ore e mezzo di gioco. Abbiamo le case di legno, abbiamo le case col pavimento in lana, è tutto infiammabile, brucia, tutto esplode con i fulmini, mannaggia. Per questo col rame si può creare il fantastico Lighting rod, quindi il parafulmina. Adesso passiamo alla parte totalmente inaspettata di questo aggiornamento. Ovvero l'archeologia, infatti in giro per il mondo si potranno trovare diversi siti archeologici con una cassa in cui troveremo all'interno un brush o più brush di diversi colori, attualmente ne conosciamo due perché si vedono nel video. Con questi brush potremmo spolverare, pulire, dei blocchi di ghiaia e di terra, levando piano piano gli strati. All'interno di alcuni di questi potremmo trovare degli oggetti, in questo caso il blocco di diamante, ma se non si sta attenti si potrebbe rompere. In altri, se si è più fortunati, potremmo trovare ad esempio questi, questi frammenti di... Di ceramica, come dicono, queste scaglie raffigurano dei disegni, questi disegni composti uniti in dei vasi di argilla ci aiuteranno a creare delle storie. In questo caso, come si può vedere, si possono unire in dei vasi di argilla hanno detto che queste, queste scaglie di ceramica sono provvisorie per il momento quindi la loro texture verrà migliorata una volta uniti al vaso di argilla potranno essere cotti e il risultato sarà questo esatto quindi dei, dei vasi di argilla con dei dipinti sopra è un problema che tutti hanno non, non può essere risolto se non hai la shulker box Cos'è il problema dello spazio dell'inventario? Esatto, il... nell'inventario abbiamo pochi spazi, aggiungono tante cose, ma lo spazio nell'inventario rimane sempre lo stesso. La shulker box sì, è vero, si può usare, ma è da una cosa da fine gioco. Quindi hanno aggiunto i bundle, che sarebbero dei sacchetti in cui potremo eh, inserire al loro interno dei blocchi fino a uno stack. O di blocchi uguali o di blocchi diversi, come si può vedere. Il lato cave di questo aggiornamento è quasi finito, ma manca una cosina particolare. In questo video si vede chi ha vinto il mob bot 2020. Vince la Glow Squid! Infatti è il mob che verrà aggiunto nel Cave and Cliff Update. Terminando la parte cave dell'aggiornamento inizia comincia la parte cliff ovvero i picchi della montagna quindi ci hanno fornito un'immagine delle nuove montagne in questo video qui ad esempio ci viene illustrato ci vengono fatte vedere le capre che verranno aggiunte nelle montagne come si può vedere sono, saltano molto in alto e queste le renderanno delle agili scalatrici delle montagne inoltre incornano ferocemente gli altri animali e in questo caso potranno incornare anche i giocatori che cadranno giù dalle montagne in una maniera bruttissima e moriranno male comunque sperando di averlo almeno tra un mese il primo snapshot e poi il rilascio sarà durante l'estate 2021 Credo di aver detto tutto, perché se non ho detto tutto va bene comunque dato che il video verrà lunghissimo. Quindi credo di aver detto tutto e detto questo vi saluto, ciao!